1, 2, 3, via. Ci siamo. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'intervista. Ospite di questa serata, Giuseppe Calini. Musicista e rocker che questa sera, appunto, ci presenterà il suo diciottesimo album dal titolo Polvere, Strada e Rock and Roll, ma dopo la sigla. Ciao, grazie mille. Grande, Giuseppe Galini, che onore. È bello. <ride> allora. Grazie mille per avermi ospitato qua. È davvero un piacere, grazie mille. Qua. E ci piace anche questo accento. Caro Giuseppe, benvenuto all'intervista. La tua ultima fatica, e vorrei proprio definirla fatica discografica, ha un titolo di spessore, anzi direi quasi catartico. Oh da cui si vince un certo riscatto nei confronti di un percorso duro e faticoso, correggimi se sbaglio, e lo deduciamo anche dai titoli. Allora, io ho qui il tuo cd, diciottesimo cd, Take Me Home, Biglietto per la Vita, bellissimo questo titolo, Ritorno in Alabama, Goodbye Route 66, Guardo Sorrito e Dico Io Non Ho, Viaggio Nel Mondo, blues che non ascolterai mai quello che ci metti dentro spara spara ancora etichetta music force potrete trovarlo in tutti gli store e online anche su amazon andate su amazon cercate giuseppe galini polvere strada rock e roll oppure altri suoi cd cliccate su acquista ora e nel giro di un giorno due giorni insomma, lo avrete subito allora quant'è polverosa la strada che bella trovare è, è, è, tante, è piena, di polvere, piena di polvere però bisogna farla via man mano che si, che si cammina questo disco eh, polvere strade rock and roll Da proprio l'immagine, no? l'idea del rock and roll di quelle strade un po' americane che cosa sono? Sono la vita questo disco qua cioè proprio, beh, che è nato da, da, una, storia, da una storia vera Posso parlare un po'? Dimmi se di... <ride> io vado, Va, vado tranquillo. tranquillo. El... Ok, ok. Eh, eh, proprio, eh, racconta una storia vera, un'ingiustizia subita da un ragazzo, io sono fatto un po' la mia maniera, non, non, non sopporto le ingiustizie, se vorrei, eh, magari vai a vedere un po' quello che ho fatto, così anche per il vaionta, ogni tanto lo dico perché, insomma, è un'altra grandissima ingiustizia che, che è successa, e ancora adesso trattano male quei 30 bambini che erano sopravvissuti che adesso ormai hanno, hanno 70 anni, no? sì. E io ho preso le loro difese perché insomma, vai, ti, lascio, <ride> ti lascio un punto di domanda, così andrai sì, a, a, a, a seguire quel... quella... Esatto, esatto. Un'altra volta ne riparleremo qui magari in diretta. Di questa storia. Va bene, quindi questo per l'ingiustizia. Quindi ehm, racconta proprio una storia, un'ingiustizia subita per cui ho difeso questo ragazzo, insomma, alla fine è dopo tutto quello che è successo, mi è regalato, un, ha regalato, fatto un regalo stupendo, una chitarra, una Fender americana, una Telecaster a, a Natale, e nei dieci giorni tra Natale e subito dieci giorni, ho scritto dieci canzoni che raccontano questa storia, dieci canzoni, dieci auguri, un titolo, Biglietto per la vita, ecco qua da dove, da dove è nato questo album. Wow, Biglietto per la vita, quindi è uno dei brani che tu ci consigli di ascoltare in primo, Certo, sì. C'è un video, ecco eh, vabbè, ma al di là di questo di quest aneddoto no, che hai raccontato su questa ingiustizia, raccontaci invece di questo tuo esordio: cioè eh, allora il tuo è un rock eh, è un rock eh, primordiale, ecco, sì. cerchiamo sì, un sì, termine sì. più appropriato. Il rock che si ascoltava quando noi eravamo ragazzi, eh, <ride> sì. eh, adesso Qualche anno parla... fa ci sono altri generi ma è un rock puro che ancora si ascolta io ho dei figli che hanno 25-30 anni e loro ascoltano gli stessi brani che ascoltavamo noi prima perché è di ottima musica poi dopo non è che ce ne sia stata molta è vero, è vero dirai. allora raccontaci invece del tuo esordio con la musica cioè quali artisti hanno ispirato Giuseppe Galini <ride> perché voglio vedere se poi coincidono con quelli che avevo io allora, eh, sì, io faccio una, una è un po' strano per un, strano per un italiano, io faccio una musica più che altro inglese, quella classica eh, del rock inglese degli anni 70. Il mio gruppo preferito da sempre sono gli status quo, che secondo me sono, eh, è rock, gruppo rock per eccellenza. Eh, loro vivono, vivono la loro musica, cioè non, non la fanno, non, non hanno bisogno di vestirsi per essere sul palco, un, un po'. E eh, anche sono così, non, cioè, eh, il rock è proprio uno, questo rock, quello vero, sincero, è uno stile di vita e secondo me eh, proprio, eh, resiste negli anni perché i suoni sono quelli veri, non, eh, io uso forse solo il distorsore come ogni tanto co, come, come effetto, non ho grandi effetti, quindi... È come un cantante che, fa, che registra una canzone solo con la chitarra col piano, non invecchierà mai, sarà sempre bella. Invece tutti gli effetti, anche belli, che ci sono stati negli anni 90, gli anni 80, vedi, sono diventati vecchi. tu ascolti una canzone degli anni 80, pur bella che sia, però senti che è datata. Un rock and roll, chitarra, basso e batteria, pulito, e rimane, rimane per sempre. Un po' la mia musica è un po' così, soprattutto è sincera, dai, è sincera. No, Senza fronzoli. E... <ride> Oltre agli allora, gli status quo sono stati i primi, poi mi piacciono molto gli Uraia Hip, un po' dei soliti standard, sai, tutti però dicevano di parte delle zeppelin. Lì siamo sul no, su, su rock progressivo, però, eh? cioè più. più, più di metal. Sì, sì, lei mi poi, è arrivato un po' dopo, negli no? anni 70, era proprio l'hard rock, Quello, quelle canzoni erano veramente hard, sentendole adesso sembra proprio rock normale, perché insomma eh, tutto si evolve sembra, però in effetti gli Sweet per esempio mi piacevano tantissimo, un gruppo eccezionale, erano veramente bravi, Era più, più che altro arrivavano tutti dall'Inghilterra era, ed erano... Però fate con le, con le suonate con, con le chitarre, perché poi dagli Stati Uniti sono arrivati i primi, i primi erano i gran Funk, Railroad non so se ti ricordi, bellissimo nome grande, paura della ferrovia, no? gli indiani che vedevano arrivare la ferrovia sì, e sì, questo sì, gruppo sì, sì, sì. Ha, preso, sì, ha preso questo nome e da lì hanno com poi cominciato con i tastieri, con i suoni più moderni, insomma, beh, questo è un po questo po sono degli questo. anni irripetibili e impossibile sì. nemmeno raccontarli. Io mi ricordo quando si andava in giro, e tu lo ricorderai benissimo, vogliamo evocarlo, rievocarlo per questi ragazzi che, che non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, perché adesso è tutto così digitalizzato e miniaturizzato. Noi andavamo in giro con impianti ferie di questa portata <ride> che portavamo sulle spalle e giravamo di notte e di giorno con questi impianti che erano grandi quanto un tavolino di casa che avevi sulle spalle e camminavi così, mentre ascoltavi <ride> i King Crimson in piena notte o, sì, sì. O, il Super Trump, o o, o cioè, i Pinterest. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì, sì. E tutti questi straordinari eh, artisti. Era proprio così. Secondo me è vero, sono stati degli anni davvero irripetibili. E io li chiamerei anche della sperimentazione perché negli anni 60 c'era l'inizio e nei 70 è, è nato poi tutto e non c'è stato più niente come quegli anni lì, ormai è cambiato tutto e sarà sempre diverso, poi per carità arriveranno altre cose nuove, però quegli anni eh, sono stati quelli i, i assoluto, in assoluto i migliori, quelli, quelli in cui non c'era naturalmente in, eh, lì o sapevi suonare <ride> o, o non incidevi, c'erano le bobine, il nastro, quindi quando si sbagliava qualcosa si doveva rifare tutto dall'inizio alla fine, no? ormai il studio è un attimo, tic tic, metti a posto e io sempre a federe un po' a me stesso e al mio modo, tu pensa, io registro senza PC, io registro sempre col mio mixer e basta. Poi in studio fanno, i fonici fanno quello che devono fare, fanno loro, ma io registro solo col, <ride> col mixer. E se ti chiedessi invece di quelli attuali, cioè chi è che ascolti? Ah, guarda, e qui, è qui. Ti posso, ti posso dire che l'altro ieri ho comprato un CD dei chip Trick? ma sono anche loro, arrivano da, da, da quegli anni là. Attuali non saprei tanto cosa dirti, mi Lo spiace. Joy non... Satriani, mh? Steve Vance. Ah, Zanetti, no, certo, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, questi, questi sono arrivati tutti dopo. Sai cosa la differenza? Che tra quelli che piacciono a me c'era più feeling, questi sono maestri, sono bravissimi, ma è tutta tecnica, e allora è una musica molto fredda molto freddo, è come uno specchio, è un perfetto, un cristallo. Ti ricordi il disco degli Yes, Tormento? Quello era, era un capolavoro, che però lo prendi, hai paura quasi di metterlo sul piatto per non rovinarlo, lo lo metti lì. Invece quando Perché sento... Ma il vinile e poi le copertine del vinile vini, eh, erano certo. eh, delle opere d'arte, che erano proprio Sì, sì, sì. Quelle le faceva Roger Dean. No, James no, no, no. eh Sì, erano dei capolavori. Eh, in effetti quando io quando ero giovane compravo gli LP sempre, mi mettevo sul mio letto in cameretta e leggevo dalla prima… Per quanto riguarda la tua grafica a chi ti rivolgi? Cioè, lo tu... sì, no, ci sono degli studi, io sì sì dico più o meno, e eh beh quello deve, deve... <ride> è quello di la strada, la polvere e il rock and roll con quella chitarra. Eh, può, certo, essere se... Legnano, se... può essere legnano? Ma Legnano è una bella città, eh, beh, lì non è Legnano, quello è l'Alabama. Eh, il disco precedente era l'Alabama, e eh, sono stato contento di come è andato, quindi eh, ho fatto un pezzo in cui ritorno in Alabama, dai, anche in questo disco qui. Extraordinario, io lo stavo ascoltando. Beh, ti ho ascoltato anche questa sera, e sinceramente, tu mi hai consigliato di di andare a vedere anche il video, poi dopo, insomma, vado a vedere il canale YouTube con tutto quello che c'è. Ma Giuseppe, che non lo sanno forse, eh, non tutti lo sanno, ma imprenditore e rocker. <ride> e come riesce a conciliare le due attività? Eh, allora, mi sembra che si chiamino poi la Luna del Pozzo e eh, Wilcom Hotel. Quindi siamo sì, sì, a sì, sì. quasi qua con i video. Allora, che, che, che roba è? Cioè, che... Eh, insomma, nella vita bisogna fare tante cose. Eh, io ho sempre suonato, purtroppo mio padre è morto che ero molto giovane, avevamo una, una, una ditta di, di famiglia che non era neanche così piccola, quindi ho dovuto quei tempi smettere di suonare dal vivo, ma il contratto discografico andava avanti. E allora poi dopo abbiamo ceduto quelle quote, abbiamo aperto un albergo e un locale qua a Legnano. E speravo di avere anche un po' più tempo, poi il tempo è sempre, tu lo sai, sai do, dopo i, i 20-25 anni il tempo vola, vola sempre, ma soprattutto adesso non riesci, non riesci a stare dietro a tutto, è un peccato, Cer cerco di fare però quello che faccio, di, di farlo sempre bene, il tempo è poco, eh, ho questo locale che l'ho aperto abbiamo, di 25 anni fa qua a Legnano, eh, abbiamo voluto portare il mare a legnano un po' di palme, luci colorate facevano arrivare da Riccione le piadine fresche non esistevano qui <ride> bisogna sempre fare qualcosa di diverso e sempre con la musica le, le mie chitarre ce le ho sempre e quella, la musica è, è, fa parte della mia vita io non, non devo suonare perché devo vendere perché mi vengono così le mie canzoni allora le scrivo come dicevo di Stato Scuola non ho bisogno di vestirmi per salire su un palco sono così il rock eh, non, non lo si fa o lo si è o non si è. Questo rock, eh? <ride> Ti chiedo un'ultima cosa. Certo. E' eh, Palegnano, cioè una città, la tua città, certo. che ricorre anche in diversi riferimenti, ma che ritroviamo anche come protagonista eh, in due brani, che sono andato a scavare, a cercare. Legnano d'inverno e rock nella mia città. Ah, che certo. Rapporto, sì. Che rapporto ha Giuseppe con la sua città? Cioè, che cosa devi a Legnano? Visto che ah. hai scritto le tue canzoni. Cioè, per quale motivo parli, parli? Sì, sì. Ma io sono innamorato della mia città, sto benissimo. Mi piace moltissimo. Sono proprio legato alle mie origini, alla mia terra. Eh, I miei nonni hanno lavorato tanto. e le Legnano è una città... Fantastica, guarda, ti dico, ti dico due cose, ti dicevo, eh, Legnano e Roma sono le due città nominate nell'inno nazionale. A Legnano nel 1176 c'è stata la prima battaglia per l'indipendenza d'Italia, quindi la storia d'Italia è nata a Legnano, pochi lo sanno, il tricolore è, è, è nato qua quando c'era la famosa Lega Lombarda, non quella che poi ha preso il Bossi, che ha sconfitto il Barbarossa. Quindi. Pensa da Rimini, sono arrivati i comuni, Rimini, Pavia, si sono trovati tutti qui, hanno, hanno combattuto contro i tedeschi, li hanno battuti e da qui poi è iniziata la storia, la storia d'Italia. Legnano, pochi lo sanno, la Fiat, era la Fiat, fabbrica italiana automobili Legnano, incredibile, biciclette Legnano, sei volte campione del mondo. La maglia Legnano, Lilla, come si può non amare una maglia, unica in Italia. Io ho fatto, ho fatto anche Lino per il Legnano Calcio, quindi figurati come sono legato alla mia città, no, no, guai, assolutamente. Ehm. Mm. <ride> e... Insomma, eh, <ride> ci sono tante cose. Il, un, mese fa, un mese fa è uscito un mio singolo che è l'unico che non ho messo in vendita perché ha fatto un regalo alla mia città. che Si chiama Quelli di Legnano. Anche quando vorrai, se vorrai, avrai un po' di tempo, prova a guardarlo su, su YouTube. Ci sono le immagini della, della mia città. E, un bel testo, dai. Noi quelli di Legnano, noi quelli del Guerriero, di Alberto da Giussano. Ebbene. <ride> qui con noi Giuseppe Galini, rocker e imprenditore di Legnano, che ci ha onorato con questa sua partecipazione oh, e che abbiamo già avuto modo di incontrare anche in diretta. Noi eh, vi ringraziamo e vi ricordiamo che potete iscrivervi a questo canale quindi per condividere quello che stiamo facendo e far viaggiare la voce di tantissimi autori e artisti internazionali ma soprattutto questi nostri nazionali questi grandi talenti come Giuseppe Galini allora ricordiamo ancora dove possiamo trovare questo sto... dappertutto dentro gli store se non si trova anche su amazon c'è cioè online andate nei negozi nei negozi sotto casa chiedete music force sono veramente bravi distribuiscono scommeggiano e sì, dopo un giorno o due a, arriva Ascoltatelo, io dico sempre, un, istruzioni per l'uso, ascoltare spesso ad alto volume. Bellissimo, c'è anche <ride> la grafica, è cioè, molto evocativa questa foto, eh? è un po' quello scenario tipico che si vede nei classici film americani, no? Eh, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, la vita è una strada polverosa, però, voglio dire, si affronta con il sorriso e Giuseppe eh, è un sì. sorriso straordinario. Guai se non fosse così. E una possibilità incredibile. Grazie mille Giuseppe di essere stato. Grazie. con voi. Grazie, grazie davvero per il mio spettacolo. spettacolo, è stato davvero un piacere, davvero un piacere, grazie mille, grazie a tutti, a presto. Alla prossima, arrivederci a tutti. Ciao, <ride> grazie, ciao, ciao.